E bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video uh, Ragazzi, spero che la qualità un po' di immagini sia un po' migliorata Anche le luci e tutto Ah uh, scusatemi innanzitutto se non ci sono stato in questi parecchi mesi Però tra la scuola, tra le video lezioni che tutti lo sanno eh, Tra l'esame, poi dovevo andare anche via al mare e tutto quanto Però oggi ragazzi, sono qui per dirvi una cosa ufficiale Allora raga, forse... Vabbè, lasciate perdere la mia felpa viola Però, vabbè, a me piace molto Se volete, se trovo il link, ve lo lascio qui sotto Il link in descrizione di questa felpa Oppure basta che andate nel negozio di Bershka E lo trovate, e la trovate Costa su una trentina di euro, mi sembra ben, Su una ventina di euro circa Comunque raga noi ci spostiamo sul mio desktop che okay, adesso parliamo un attimo Ok ragazzuoli Eccoci qua sul mio desktop Allora Innanzitutto vi volevo dire grazie veramente perché in 3 ore barra 4 ho fatto quasi 2k views su TikTok nell'ultimo. E non so come mai, cioè dopo 34 minuti ero già tipo a 1k. Non, non so per quale motivo sarà, sarà tutto buggato. Io non lo so. Poi vi lascio, tanto se non mi chiedete vi lascio lo screen qui in alto: della, um, vi lo screen della pagina ovviamente seguitemi anche qui sotto eh, link in descrizione sempre di tiktok e instagram comunque ragazzoli eccoci qua vi voglio far vedere ah innanzitutto io vi dico che è uscita, è uscita la mia nuova playlist sia su deezer che su spotify ovviamente link in descrizione sempre qui sotto sempre di deezer e di eh, spotify appunto questa qui è la mia nuova playlist appena aggiornata con l'ultima canzone che adesso non le faccio partire perché se no mi danno il copyright. Comunque si aggiorna sempre sia su Deezer che su Spotify. E ecco su Deezer ci metterà un pochettino di più ad aggiornarsi. Dovete aspettare tipo 2-3 minuti. Però si aggiorna, ve lo, ve lo dico io perché sono andato con un altro account. E funziona. Per cui basta che scrivete SEB600 Pertanto, link sempre qui sotto in descrizione Seguitemi sia su Instagram che su TikTok e ovviamente anche su YouTube Se non l'avete già fatto attivate la campanellina e cliccate il tasto iscriviti qui sotto raga Ovviamente è il tasto rosso Comunque vi ringrazio anche per i 211 iscritti su YouTube che adesso appunto andrò a farvi vedere su youtube comunque in questi giorni cambierò appunto anche il numero di telefono però non ve lo posso dare e, mm, e ovviamente vi porterò anche pure la recensione del nuovo operatore in cui vado a fare questo test e secondo me mi fido molto di questo operatore Perché, appunto eh, secondo me è abbastanza buono come qualità di connessione e sul 99% di tutta la copertura in 4G 4G, dicono 4G+ si sa forse la stuzzatura di 30 megabit al secondo però non lo so dopo andremo a vedere bene di che cosa stavo parlando cioè di che cosa sto parlando adesso e poi andrò a approfondirne in un altro video comunque andiamo su informazioni intanto vi volevo ringraziare per le 7670 views di tutto il canale arriviamo a 10k views di tutto il canale intero e ovviamente raga vi devo sempre ringraziare per i 3666 visual in un anno ovviamente io adesso faccio così ehi ovviamente... hey, tu fermo lì prima di finire di guardare questo video devi aspettare un attimo stai fermo lì e non schipparmi, perché non so se tu lo sai che cos'è together Prize. together prize è un sito di è una piattaforma dove puoi risparmiare appunto fino all'80% su tutti i servizi online preferiti ovvero anche compreso Tidal Tidal è l'applicazione di streaming music ovvero di musica streaming con questo mio link potete appunto risparmiare fino all'80% come si potrebbe fare come si, come si fa e come si usa basta andare su registrati se non avete già un account e qua vi, vi loggate cioè vi registrate io continuo appunto con il mio account google ok raga si sì, va bene con send ok ok ragazzi eccoci qui questa qui sarà la vostra bacheca eh, ovviamente ragazzi qui potete scegliere tutto quello che vuoi disney plus TV, Netflix, Netflix Premium, poi Disney Plus sempre, poi cosa che abbiamo? Eh, abbiamo anche gli antivirus, abbiamo anche il Kindle, Kindle Ultimate, eh, abbiamo tutti i vari Deezer Family, Flip Pick Premium, che non so bene cosa sia, Dropbox. Nord, VPN, non tanti Antivirus, Amazon Music, Prime, eh, Prime Video ma quello che andremo a cercare noi oggi è Tidal appunto con Tidal potrete avere al mese ovviamente ha una, una varietà di prezzi veramente stracciati con Together Price comunque raga, il link è qui sotto in descrizione e ora non perdiamoci in chiacchiere e ritorniamo al nostro video bella. Oh, Dauntless come gioco, oppure non so, datemi scrivete tutti qui sotto nei commenti se volete che porto qualche scherzo a mia madre. Visto che lei, vabbè, visto che io prendo tante cose su Amazon, vi faccio, li potrei fare anche uno scherzo, magari che acquisto un nuovo MacBook da 3000 euro su. Sul sito dell'Apple, non lo so adesso lo vediamo raga comunque scrivete tutti qui sotto nei commenti spero che appunto anche la visuale nuova della webcam vi piaccia e va bene comunque vi lascerò in descrizione la mia piccola attrezzatura da da gaming da youtuber punto qui sotto tutto in descrizione sono tutti i link elencati link da amazon ovviamente come il mouse il tappetino Anzi, più che tappetino un tappetino xl per cui è abbastanza grosso poi forse cambierò anche la cassa bluetooth adesso vedo e comunque ragazzi tutti i link qui sotto in descrizione ve li lascio comunque ditemi se volete che porto anche magari un video di modern combat versus che è la nuova versione di modern combat 5 è molto più bello secondo me, io ho provato anche 5 chi non lo prova lo può scaricare direttamente dal microsoft store appunto chi ha windows 10 o chi ha xbox perché c'è anche per xbox oppure se volete che porto anche non so Asphalt 8 o 9 ehm, non so Fortnite. io raga vi dico che non lo porterò mai più perché poi tutti i bug e tutte queste cose non, non mi piacciono però se volete che porto Ro rocket league magari scrivete qui sotto nei commenti che poi lo installerò per cui magari anche appunto per fare qualche live insieme a voi a rocket league adesso non so bene come sia questo gioco però ho visto in molti che lo fanno, anche Rocket, Rocket League, l'ho visto anche un po' ieri in live da un, da un altro youtuber. Comunque raga, arriviamo ai 220 iscritti e io vi ringrazio molto. E va bene raga, comunque, ecco vi stavo dicendo che c'era anche Modern Combat, aspettate, appunto, Modern Combat versus nella, ehm, scaricato appunto gratis dal Microsoft Store Basta scrivete Modern Combat Non 5 ma combat versus oppure c'è anche il 5 il 5 è leggermente di molto diverso dal versus perché ci sono altre cose da fare adesso vediamo un attimo eh, infatti veniamo eh, Requisiti di sistema vabbè non è che avete non è che dovete avere chissà che cosa Recensioni dicono che è un ottimo gioco uh, Vediamo se c'è Eccoli qua Ovviamente uh, Ah potrei portare anche Allow in versione light Però non so quanto pesi Proviamo un attimo a vedere giusto Per vedere quanto pesa Intanto facciamo attieni devo vedere però quanto pesa Aspetta, requisiti di sistema secondo me non pesa molto perché mm, il gioco spettacolare ma sarebbe molto meglio aggiungere un altro paio di missioni a un capitolo invece che con solo livello 22 persone su 25 trovati trovato Utheus eh. vediamo ah beh non pesa molto ragazzi, per qui pesa 233,8 3 megabyte però non so se installarlo Vabbè a parte che me lo sto già installando Però adesso non lo installo io Lo installo un altro giorno Appunto se lo oh, Che miseria Appunto ragazzi Se lo volete che ve lo porto Scrivete qui sotto nei commenti Dicendo sì, vorre... Vorremmo che lo porti Tutte ste cose Comunque ragazzi ho parlato per 8 minuti e 46, poi devo anche tutto editarlo, per cui magari verrà anche un po' più lungo, mettere tutti gli effetti, tutte queste cose. Ovviamente vi lascio, se volete che vi porto anche come avere eh, gratis Photoshop, Premiere, Design, Illustrator, tutta la suite di Adobe, scrivetemelo appunto qui sotto nei commenti oppure ve lo porto lo stesso io. Comunque raga... Ci vediamo al prossimo video, ovviamente tutti i link qui sotto in descrizione sia dalla mia, di... mia playlist che sia su Deezer che su Spotify. Bella ragazzoli, ciao a tutti dal vostro Xplay.